Vedete, sopra di me c'è una lavagna dove scrivo tutti i miei pensieri, perché i pensieri vanno e poi non tornano certe volte, quindi bisogna fissarli. Il mio pensiero fisso è quello di non piegarci a quello che sta succedendo, perché quello che succede fa parte della vita, è un grande casino, cari ragazzi. Però, se non si possono cambiare le cose, possiamo cambiare noi, cosa ne dite? Eccoci, al momento delle presentazioni. Allora, questo è il microfono, questo è il software, eh, questo va bene, mi conoscete. <ride> eh, questo serve per fare un podcast. Cos'è un podcast? È una registrazione, una trasmissione registrata che tratta di un determinato argomento. Questo che cosa significa in termini pratici? Che nasce? Professione bellezza. Un podcast che mi permetterà di stare in vostra compagnia, ehm, parlare di motivazione, di atteggiamento mentale, di contenuti, perché stare insieme ragazze è un condizionamento positivo in questo momento i condizionamenti non sono proprio così positivi quindi c'è bisogno di stare insieme e questo succederà appunto in queste trasmissioni che, che stanno iniziando anzi ci sono già eccole professione bellezza il podcast italiano dedicato a tutte le estetiste che hanno deciso di usare oggi c'è un sole che è meraviglioso a ah, questo non fateci caso è finta eh. <ride> la mia gallina Qui in cima ci sono tutti i miei appunti, vedete, eh, perché ci sto lavorando, sto lavorando sodo in collaborazione con BD Plan. Sarà un modo per allenarvi, perché il fitness emozionale esiste. Cos'è il fitness emozionale? Quello che si fa in palestra. Di solito in palestra ci si allena, si suda, si fatica, crossfit, pesi, spinning, eccetera, eccetera. E con questa si pedala. Eh, una volta insegnavo, ma un po' di anni fa. Il Covid cos'è? È un grande peso, una grande fatica ci, che ci aspetta e quindi può essere veramente uno strumento importante per evolvere. Molte persone messe in difficoltà danno il meglio, quindi il Covid prendiamolo veramente come qualcosa che ci stimola. Quindi seguite questo podcast perché io sarò il vostro allenatore, se vi piace l'idea. Ogni lunedì ci sarà un contenuto e lavoreremo insieme e faremo delle cose, questo è importante. Ragazzi non dimenticate mai l'allegria, vedete questo signore, no? Fiorello e Giovanotti sono due personaggi fantastici, a me piace andare a morire. La fiore, <ride> ricola, fiore, ricola, fiore. Chi conosce l'enagramma sono due sette, beh certe volte il sette fa bene, quindi prendiamola con uno spirito positivo quello che sta succedendo, perché questa è l'energia che ci serve ragazzi, piangere non serve, lamentarsi non serve. Servono i risultati, i risultati sono collegati con lo stato d'animo, perché se hai un buono stato d'animo agisci di più, usi più potenziale e più risultati. Vola solo cosa farlo, l'ho sempre detto, ma ricordatevi che vola veramente solo chi ci crede. E io ci credo, voi ci credete? Sì o no? Dai, dai, vi aspetto, un abbraccio, ciao. Professione Bellezza, il podcast italiano dedicato a tutte le estetiste che hanno deciso di osare e che hanno voglia di imparare a valorizzarsi e trovare nuove motivazioni per trasformare ancora i loro sogni in realtà. A cura di Maurizio De Lucchi, in collaborazione con la testata Beauty Plan.